Il corso online open data è realizzato e promosso da Formezpia. Il corso ha l'obiettivo di trasferire conoscenze e competenze utili a valorizzare il patrimonio informativo della pubblica amministrazione gli obiettivi del corso sono duplici fondamentalmente cioè da un lato fornire tutti gli elementi di contesto utili a capire cos'è l'open data, quali sono le implicazioni per la pubblica amministrazione come l'open data possa rappresentare un'occasione di trasparenza che può ulteriormente essere capitalizzata anche all'esterno della pubblica amministrazione D'altra parte il corso intende offrire tutta una serie di strumenti operativi utili a comprendere come vengono realizzati i dati, guardare come è fatto un dataset, come è strutturato, come viene descritto, come una pubblica amministrazione può organizzarsi per realizzare, produrre e valorizzare i dati una volta aperti. Il corso si rivolge ai dipendenti e ai funzionari delle pubbliche amministrazioni italiane. L'obiettivo è quello di riuscire a parlare a chiunque, quindi ha un taglio assolutamente divulgativo, assolutamente semplice da comprendere e da misurarsi con quelli che sono i contenuti del corso. Nel caso non l'abbiate già fatto, l'iscrizione può essere completata attraverso la piattaforma Eventi.pa, dove è anche possibile reperire ulteriori informazioni su questo corso e su altri corsi organizzati da Formats.pa l'articolazione dei contenuti del corso online open data è strutturata su quattro moduli uno propedeutico all'altro il primo modulo illustra cosa sono i dati aperti quindi cerca di dare una descrizione di quello che è il contesto di riferimento e come la pratica dell'open data possa essere un elemento determinante per valorizzare la conoscenza che già la pubblica amministrazione detiene e accumula da anni il secondo modulo invece si concentra su cercare di capire perché aprire dati vedremo quindi esempi di riuso piuttosto che cercare di capire insieme come l'open data possa rappresentare un'occasione di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, che può essere capitalizzata, e valorizzata anche all'esterno. Il terzo modulo invece diventa, il discorso diventa un attimo più operativo, cioè proveremo a vedere come sono fatti i dati, come vengono descritti, come vengono esposti sulle piattaforme della pubblica amministrazione e quali sono le, tecno le scelte tecnologiche che un, una pubblica amministrazione deve fare nel momento in cui decide di intraprendere un percorso di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Il quarto si concentra anch'esso sul cercare di capire come la pubblica amministrazione può acquisire al proprio interno la pratica dell'open data, come questa cosa possa diventare un elemento determinato, un elemento costante del, dell'azione pubblica, dando standard, dando, guardando quali sono le figure professionali maggiormente coinvolte e cercando di capire quelli che sono i processi principali che portano i dati della pubblica amministrazione dall'interno verso l'esterno. L'impegno previsto per i partecipanti del corso online Open Data è di tre ore settimanali in queste tre ore sono previsti anche dei momenti di scambio con un tutor messo a disposizione da Formats.pa che aiuterà i partecipanti nello sviluppo del corso. Il corso si segue interamente online e l'apprendimento è assolutamente autonomo quindi non sono previsti lavori di gruppo, momenti di confronto e soprattutto non ci sono momenti di didattica sincrona cioè non ci sono non sono previsti webinar, non sono previsti chat di gruppo, non sono previste giornate in presenza. Il corso si segue interamente online in qualunque momento il partecipante lo ritengo più opportuno quindi le attività sono assolutamente asincrone. I materiali messi a disposizione del corso online Open Data sono di tre tipologie diverse. Le video lezioni del tutto simili a quelle che state vedendo in questo momento, le video interviste dove i maggiori esperti italiani sul tema dei dati aperti raccontano il loro punto di vista sulle principali pratiche dell'Open Data sia in Italia che nel mondo, le lezioni multimediali dove i partecipanti possono approfondire alcuni concetti di base attraverso un sistema di e-learning già tarato e consolidato. Infine sono previsti dei test di valutazione che concludono ogni modulo, utili e per partecipanti, innanzitutto che per capire come sta andando l'andamento del corso, l'andamento dell'apprendimento, e infine le peer review, dove i partecipanti l'un l'altro valutano le proprie esercitazioni per cercare anche di avere un momento di confronto comune e misurarsi con gli altri rispetto all'andamento della didattica.